Come prevenire il sovrappeso e quindi il diabete? Se una persona pesa 100 kg e perde un 10% del suo peso, alla fine della dieta avrà un dispendio calorico giornaliero di circa 170-250 kcal in meno rispetto a quando pesava un quintale. E questo corrisponde circa un 10% in meno rispetto a quanto mangiava prima. Se la stessa persona perde un 20% del suo peso, avrà una riduzione del suo dispendio calorico di circa 300-500 kcal al giorno, che corrisponde circa a un 20% in meno rispetto a quanto mangiava prima. Ovviamente questo implica eh, un cambiamento importante delle abitudini alimentari di una persona e spiega anche perché le persone che perdono peso difficilmente riescono a mantenere il peso perso. Invece, per prevenire sovrappeso e obesità nella popolazione generale, si è calcolato che è sufficiente ridurre di circa 100 kcal al giorno l'introito calorico. Questo è un risultato che è facilmente raggiungibile dalla maggior parte della popolazione, perché 100 kcal corrispondono a circa un cucchiaio di olio in meno, un bicchiere di vino in meno, oppure una passeggiata di mezz'ora in più. Si calcola che nella popolazione generale due persone su tre sono a rischio di sovrappeso e obesità. Quale di queste tre diventerà obeso? Quale rimarrà magro? Non lo sappiamo e quindi è opportuno intervenire direttamente su tutta la popolazione generale, in particolar modo intervenire sui bambini e ragazzi, dando delle indicazioni corrette perché i nostri ragazzi crescono nel corso degli anni non solo in altezza ma anche in peso dove agire per controllare il peso e quindi il diabete